insieme e sono passati esattamente due anni dalla tempesta vaia che ricorderete si abbatte violentemente anche sul territorio trentino e in alcune valli del trentino ancora si sta lavorando proprio per riparare i danni della tempesta vaia e sono passati esattamente due anni dalla prima puntata di Mattino Insieme, era il 29 ottobre del 2018, a tenerla a battesimo c'era la nostra Antonella Carlin che oggi in apertura vogliamo salutare, sarà domattina in vostra compagnia. Come tutti i giovedì abbiamo ospite in studio, Diego Andreatta, direttore di Vita Trentina. Buongiorno. Bene, anche da parte mia, buon compleanno, un bel traguardo. Per il vostro contenitore, lunga vita, no? Come si dice? Certo, grazie, grazie infinite. E ovviamente estendiamo questi auguri ad Antonella e ovviamente a tutti i nostri tecnici e alla nostra regia. Che chiaramente ci permette tutti i giorni di andare in onda. Dopo appunto queste autocelebrazioni, se così le vogliamo definire, andiamo alla prima pagina di Vita Trentina di questa mattina, il titolo di apertura è visite a distanza, perché? Perché si parla delle imminenti celebrazioni dei defunti appunto dei prossimi giorni che saranno particolari anche quelle quest'anno. Sì, certo questo numero fa un po' il punto anche sull'escalation della eh, pandemia e tra i tanti comportamenti sociali che ne vengono influenzati c'è anche l'appuntamento annuale con i nostri eh, defunti, un appuntamento che poi quest'anno è anche un lutto che si rinnova pensando a tante persone che... Ci hanno lasciato, anche in tutto il Trentino, gli anziani nelle case di riposo, proprio a causa di, del coronavirus. Un, sarà un momento di raccoglimento particolare, come registriamo anche attraverso un'intervista ad alcune persone della Valle del Chiese, particolarmente colpita. E in più ci viene richiesta l'attenzione, ci vengono richieste le misure di sicurezza che vanno naturalmente rispettate, quindi abbiamo offerto anche con l'aiuto di Don Piero Rattin, biblista, anche lui contagiato a suo tempo, una riflessione appunto su come poter vivere questo legame, questa sosta, questo fermarsi in questa atmosfera nuova, inedita. Voi poi chiaramente vi occupate anche proprio dell'emergenza e di questi contagi che purtroppo continuano a salire, anche la giornata di ieri è stata una giornata veramente drammatica con cinque decessi, e le persone in terapia intensiva adesso sono 6 ma comunque in aumento come pure gli ospedali, gli ospedali che appunto si stanno purtroppo ripopolando insomma di malati di Covid. Sì, abbiamo appunto dedicato due pagine, un servizio anche informativo eh, per capire come muoversi, per accogliere questi eh, consigli eh, che vengono anche dalla provincia che ha scelto peraltro una sua strada anche un po' autonoma su alcuni aspetti con relative polemiche. Registriamo anche mh, il punto di vista di due categorie fra le più colpite, quella dei ristoratori e anche quella degli organizzatori di eventi culturali, rassegne che spesso sono costate mesi e mesi di preparazione. Ecco, accanto a, a queste insomma, proteste che sono comprensibili, tentativo di limitare l'impatto resta eh, il fatto che un un, una sosta, un ehm, par almeno parziale rallentamento della propria eh, attività è richiesto a tutti. Questa è la strada inevitabile proprio se si vuole prevenire eh, il peggio. E quindi, questo è lo spirito con cui abbiamo richiamato l'attenzione, insomma, non solo di quanti sempre più numerosi vengono in qualche modo toccati dall'esperienza dei tamponi, ad esempio, ma anche. Eh, quanti eh, non lo sono però eh, devono essere appunto eh, sollecitati a non pensare che tutto può andare avanti come prima. La via Trentina al decreto, abbiamo visto proprio la pagina che scorreva prima e proprio è di ieri sera la novità che è ufficiale ormai dell'impugnazione proprio di quella via trentina al decreto, di quella via trentina al DPCM del Premier Conte, no? Sì, certo, qui siamo sul filo eh, delle interpretazioni eh, giuridiche. Eh, penso che il governatore Fugatti eh, sapesse insomma a che cosa andava incontro. Ecco, evidentemente c'è un tentativo di... Eh, vedere se appunto attraverso anche le maglie giuridiche della nostra autonomia si riesce a, a ottenere qualcosa che sia più rispettoso della specificità, dell'andamento della pandemia nella nostra terra e anche delle caratteristiche. Certo questo non può essere una forzatura, eh, se devo dire un parere così personale, ad esempio, io credo che sugli impianti eh, turistici, eh, sciistici, chiedo scusa, eh, non si possa forzare eh, più di tanto. Quindi è giusto mettere eh, a punto dei protocolli, pensare come poter evitare assembramenti, code, però eh, bisognerà poi anche accettare eh, dei divieti precisi o, o delle temporanee anche chiusure di attività sono rinunce che anche altri settori economici hanno dovuto fare e quindi ne sappiamo la, la portata sul piano generale però eh, qui eh, deve venire in primo piano insomma il bene comune che poi passa attraverso la salute assolutamente sì nel tuo editoriale questa mattina ti occupi Diego dell'inchiesta sul Porfido, ne abbiamo già parlato anche nelle scorse settimane perché chiaramente quella è un'inchiesta molto vasta e della quale torneremo ad occuparci e ci occuperemo penso per molto tempo. No? Sì, ho voluto tornare, anche se la notizia è ormai del 15 ottobre, sono passate due settimane, però sono emersi alcuni commenti che mi era sembrato opportuno valorizzare, in primo luogo quello del nostro... Arcivescovo, laurotisi che ravvisa comunque un rischio di sonnolenza del Trentino, di mancata vigilanza, eh, un certo modo appunto di intendere l'autonomia come mm, comunque eh, un essere migliori, diversi rispetto agli altri. Ecco queste, queste vicende di un'infiltrazione mafiosa che evidentemente va a essere pervasiva anche di ambienti che pensavamo immuni, ci deve interrogare. Ma poi dalla magistratura eh, sono emerse in questi giorni successivi a, a, agli arresti e rinvia giudizio anche alcune mh, mh, evidenze rispetto ad esempio al sistema delle eh, sospette allora concessioni delle cave e poi anche a, a una possibilità di truffa rispetto alla eh, dichiarazione delle quantità di materiali estratte dalle eh, aziende trentine. Eh, anche su questo avevamo avuto delle, delle denunce, delle segnalazioni, ma non si era mai andati insomma, a fondo, per cui credo che questa indagine insomma, non possa essere archiviata in fretta, deve rimanere un po' come un punto fermo soprattutto per quell'aspetto poi così anche di, con una ripercussione sulle persone più deboli che sono la manodopera sfruttata. Sulla prima pagina di Vita Trentina vi occupate questa mattina anche dell'abbraccio di Roveretto a Don Ivan Maffeis che dopo una decina d'anni ha fatto proprio il suo ritorno in Trentino e lo abbiamo già raccontato che lui adesso si occuperà proprio di Roveretto. Sì, Rovereto, anche qualche parrocchia della Vallarsa. È stata una domenica semplice, anche di affetto nei confronti dei due parroci che lasciano, Don Sergio Nicolli e Don Emanuele Cozzi. Chi ha partecipato, come si legge anche dalla cronaca della nostra brava Laura Caldiroli, ha vissuto però un momento di, di chiesa molto, molto significativo, anche a distanza. Eccolo qua. Eccolo, esatto, ecco il sorriso di Don Ivan che appunto è tornato in Trentino. Lo ricordavo prima in apertura, sono passati oggi due anni dalla tempesta Vaia mm. e anche voi vi occupate proprio del bosco che ricresce dopo quella tempesta. Sì, abbiamo proposto uno spunto positivo, incoraggiante, l'iniziativa che appunto si è realizzata sull'altopiano di Pinè, dove sono stati messi a dimora 727 piante di larice nella zona della Faida, tra l'altro uno dei versanti più colpiti sotto la, la costa alta, ecco un segnale di, eh, di ripartenza ma anche di ricordo della ferita eh, che Vaia ha ancora lasciato inciso sul nostro territorio. Poi come vediamo proprio anche dal giornale in questo momento c'è questa rivoluzione monopattino, così la definite, anche Trento si attrezza, vedete presto 500 mezzi a noleggio, questa è veramente una moda che si sta diffondendo sempre di più anche qui in Trentino, è partita chiaramente nelle grandi città europee e mondiali, adesso sta arrivando anche da noi. Sì, eh, ci siamo rivolti al comandante dei vigili urbani per avere delle eh, indicazioni chiare sulle norme che appunto regolano l'utilizzo di questo strano strumento che a noi forse eh, fa tornare all'infanzia qualche ricordo dei primi ragazzi che andavano con una gamba sola di fatto su questo strumento. Monopatti non mai avremmo pensato che eh, sarebbe stato un giorno anche elettrificato, motorizzato e sarebbe diventato ancora utile, con qualche problema di convivenza però con, con i passanti che va naturalmente regolamentato. Comunque, è un, un veicolo ecologico e quindi ben venga. Per chiudere, anzi, prima di chiudere c'è qualcos'altro che magari io non ho notato uh -huh. nell'edizione di questa mattina, eh, Diego Andreata, sì. lo sapete che mi fa sempre <ride> l'esame, no? il giovedì mattina, eh, oggi sono stato un buon alunno oppure no nel sì. leggere i settimane di Ocesano? Ma io in verità sono contento di trovare qualche qualcosa che tu non hai detto, perché vuol dire che il giornale è ancora di più di quello che, che arriva alla tua attenzione. La storia di Salvatore Lagati, però, che abbiamo a pagina 7, è molto interessante, questa... Questo esperto che si è dedicato ai bambini sordi, ai sordocechi, che per 40 anni a Villa Sant'Ignazio ha organizzato queste settimane estive in cui dà la possibilità a bambini di tutta Italia, insieme ad alcuni volontari, di eh, avviare un discorso di, di appoggio anche ai loro genitori, ai loro familiari dei bambini sordocechi. Chi l'ha conosciuto andrà volentieri a leggersi questo ritratto di eh, Roberto Moranduzzo, pagina 7. Prima di chiudere ricordiamo come sempre anche il vostro sito internet. Sì, eh, è, il nostro, è la nostra finestra quotidiana in cui tra l'altro i, i nostri lettori, chi non riuscisse a vederci in questo appuntamento può anche rivedere parte di questa eh, chiacchierata. Ci sono poi altre iniziative che abbiamo pensato solo per il sito internet, ad esempio una serie di personaggi trentini dimenticati, le vite trentine, eh, disegnate dal nostro illustratore Giorgio Romagnoni, eccolo qua, Tita Piazza, il diavolo delle Dolomiti. Ringrazio molto la, la vostra regia per questa puntuale attenzione. Ecco, è una, una rubrica che secondo, con il linguaggio rapido, immaginifico, insomma, del web, poi gira e, e vola anche sui nostri social, così come il grande Tita Piaz danzava sulle torri del Violet. Noi ringraziamo molto Diego Andreatta, direttore di Vita Trentina, Grazie. che anche questa mattina ci ha aiutato proprio a porre uno sguardo su quello che accade nella nostra provincia, ma non solo, anche a livello nazionale e internazionale. Grazie infinite.